E proseguiamo con l'intervento di Innocenzo. Hai il microfono chiuso, Innocenza? Un classico. Allora, volevo ringraziare tutti quelli che si sono collegati e si stanno collegando a questa puntata particolare dove parliamo del patrimonio sia culturale, sia architettonico, sia storico di un, questo piccolo centro, di Grassano. Ma il patrimonio non è soltanto gli edifici, non è soltanto le antiche pietre, ma sono anche le leggende, sono anche i cibi, sono anche le vite degli uomini che hanno vissuto e vivono in questo centro abitato. Il viaggio che vi farò fare eh, io, invece, partirà appunto da, da tutte questo, questo, queste storie, eh, questi luoghi, e ne abbiamo scelti praticamente uno in particolare che è presente a Grassano, ovvero la Cappella Batangelo. Dove si trova? La Cappella Batangelo si trova eh, sull'attuale Via Appia, in posizione isolata. È una cappella funebre, ma non è al cimitero del paese. È una cappella edificata nel 1902 dalla facoltosa signora Cristina Batangelo. Ma perché si trova lì? E perché ci sono tante leggende che eh, la interessano? Proviamo a, intanto a vedere che cosa è questa cappella, visto che da, eh, da circa 100 anni è stata aperta pochissime volte. Proviamo ad entrare, a spalancare la, la, la porta di ferro e il cancello che la separano da, da anni da tutti noi, e proviamo a introdurci nell'aula nell unica di questa cappella. Ad accoglierci troviamo quattro eh, sepolcri di marmo, una volta ehm, tutta ricoperta di stucchi e di eh, è acquerellata, e ricoperta di eh, fine patina d'oro. Chi ci sono in quei sepolcri? Perché non sono state seppellite quelle persone nel cimitero? Bene, per poter capire perché questa cappella così misteriosa si trova in questo piccolo centro e lontano dall'abitato ai suoi margini, proviamo a ricordarci per, da chi è stata costruita. È stata costruita da un ingegnere di Grassano, Rocco Maglietta, e decorata da un pittore e scultore napoletano, Paolo Restivo, che venne appositamente da Napoli, sia per realizzare tutta questa decorazione, che questa è la decorazione del soffitto della cappella, e sia le, eh, i bassorilievi che la adornano. Ed ecco in questa foto donna Cristina Batangelo, detta donna Cristina Popl, che in, in, nel dialetto di Grassano significa il Pople è il verme della fava, un soprannome dispregiativo, e lo sottolineo. Una donna nata nel 1827, in un tempo in cui le donne non potevano votare, non avevano la, il diritto di poter svolgere nessun mestiere, di non, pote non potevano gestire non potevano avere una vita libera ma erano proprietà o della famiglia e dovevano sottostare al padre e ai loro mariti una donna che morì nel 1909 a 82 anni e che si sposò per ben due volte la prima con giuseppe spagna di accettura che è seppellito nella cappella e poi si risposò con Giovanni Mattia di Tolve, il suo secondo marito. Però da questi, questi matrimoni non nacque nessun figlio. Lei rimase perciò una donna sola, profondamente odiata nel centro abitato. Ricordatevi, la chiamavano donna Cristina Popple. E' proprio questo, questo, questo grande... Eh, questo, questo odio che c'era nei suoi confronti probabilmente ha alimentato le tante leggende intorno a questa cappella. Ve ne racconto alcune delle più suggestive. La prima, quella della, della leggenda delle fate, vuole che la cappella sia nata da un incontro fortuito che il marito, suo secondo marito, eh, Don Mattia, ebbe mentre tornava dal Basento verso il paese dove con un sacco di farina che aveva fatto, eh, che aveva fatto macinare nel mulino che c'era appunto al basento, mentre tornava sul far del tramonto, trovò delle streghe lungo la strada che celebravano un sabba. Si spaventò, si nascose, le streghe lo videro, e gli chiesero, vieni a ballare con noi intorno a questo falò. E lui spaventato ballò tutta la notte con loro, e loro per ringraziarle gli dissero, non vendere quel sacco di farina che è sul tuo cavallo, ma vendi un po' alla volta quella farina e non finirà mai. E questo continuerà fino a che tu non ne parlerai con nessuno, quel, quel sacco continuerà a produrre farina magica. Ma nel momento in cui ne parlerai, scomparirà. E così fece, Mattia ritornò, mise da parte il sacco, però poi un giorno si ammalò. E prima di morire chiamò la moglie, Donna Cristina, che vedete ritratta in questo bassorilievo che, che è sulla sua tomba, e gli disse a sua moglie il motivo della loro ricchezza, ovvero questa farina che veniva venduta non finiva mai. Donna Cristina quando morì andò a cercare questo sacco, lo toccò, il sacco si scomparve e per siccome erano soldi venuti dal diavolo, costruì la cappella per permettere all'anima del marito di poter riposare in pace. Questa è la leggenda però. La realtà è che in realtà Donna Cristina uh, Abbatangelo era l'ultima discendente di una famiglia molto ricca di possidenti di Grassano, che possedevano un palazzo in corso Umberto I, che avevano tantissimi territori, tutti i terreni intorno a quella, alla cappella erano di sua proprietà. E lei volle costruire probabilmente questa cappella proprio per, sia per distinguersi, sia perché aveva difficoltà a integrarsi in una realtà come quella di Grassano. Scopriremo avanti perché. Una leggenda che c'è sulla costruzione su, sulla cappella, però la voglio raccontare, è la, la, è la, è la leggenda del diavolo dell'albero e di madre Maria. Si racconta che quando alla fine Donna Cristina scelse il luogo dove voleva costruire questa cappella, che non doveva essere assolutamente al cimitero, scelse proprio questo luogo che era al centro dei suoi possedimenti e sulla strada principale del tempio, la Viappia. Quando iniziarono i lavori, vuole la leggenda che eh, il diavolo che passava di lì, che vide i lavori di costruzione quest di questa piccola cappella, si arrabbiasse e decidesse di distruggerla. Perciò un albero che è ancora esistente, che lo vedete in questa. In questa eh, foto che era vicino alla cappella la, il diavolo lo eh, prese e gli comandò di crollare sulla chiesa intervenne la Madonna che bloccò il, il, la caduta dell'albero a mezz'aria e ancora adesso quell'albero se andate dietro la cappella lo vedete ancora lì inclinato che sta per cadere ma fermo immobile da cento anni a sorvegliare questo luogo ma come vi dicevo Donna Cristina Abatangelo era una persona ricca e costruì questa cappella, con, come avete visto, con marmi, con stucchi. Fece venire Restivo eh, a decorarla da Napoli. La facciata della cappella la, la fece ricoprire di pietra lavica che venne portata appositamente da Napoli. Con il, con il treno che arrivava già a Grassano ai primi del Novecento e poi con due coppie di buoi furono trascinati lastra per lastra, pesantissime, immense, fin sul luogo della cappella. Donna Cristina però non volle che la, la sua cappella venisse assegnata ai suoi eredi. Chiese che venisse data alla, alla, alla congregazione di carità, che poi diventerà ECA, l'ente comunale di assistenza e chiese che i beni intorno, i terreni intorno, passassero alla commissione di carità, sia perché con quei terreni, con le rendite, potessero mantenere la cappella, il suo giardino, gli arredi, e sia potessero contribuire, visto che la congregazione di carità si occupava di poveri, ai poveri del paese. Ma perché donna Cristina eh, Abbatangelo eh, non volle... Ehm, costruire che scapperà nel cimitero. Perché c'era questo grande astio? C'era un grosso problema con donna Cristina batangelo Era una donna, ed era una donna che, nonostante avuto due mariti, ha gestito in prima persona sempre il suo patrimonio, che quando morì era raddoppiato rispetto a quello che gli aveva lasciato il padre. Una donna che raccontano le leggende e i contadini si tramandano che, non ho... che andava a cavallo nei suoi terreni a riscuotere le rette le, degli affitti, che controllava i suoi lavoranti che lavorassero, che coltivassero la terra. E questo in un tempo in cui le donne, come ho detto prima, non avevano nessun diritto e lei, nonostante i due mariti, impose ai mariti di occuparsi sempre lei dei suoi beni. Lei nel suo secondo, eh, nell'ultimo testamento, chiese che tutti i suoi beni non andassero ai nipoti del suo secondo marito, Mattia, ma lasciò tutti i beni ai nipoti del suo primo marito, che era uno Spagna. Con la sua morte, con l'estinzione della famiglia Batangelo, gli Spagna ereditarono i suoi beni e il palazzo Batangelo divenne palazzo Spagna e da allora la famiglia Spagna di Accettura si è trasferita a Grassano. Questo, questo per raccontarvi come queste pietre, questo luogo, raccoglie in sé storie di uomini, storie di donne, storie di una comunità e anche dei suoi pregiudizi molto forti che l'hanno animata. E io spero questo luogo lo, aprire, lo apriranno più spesso, visto che appartiene al comune, e potete visitarlo davvero per la sua grande bellezza, ma anche e soprattutto scoprire le, le storie che sono ancora tante, che racchiude e custodisce. Grazie. Grazie a te, Innocenzo.